Sfruttano della natura i mestieri per farne i loro guadagni. Su di lei puntano il dito, certi che come boomerang tornerà legato a sacchi pieni di fede. Fede, figlia disperata della disperazione che alloggia in fortezze di fumo. Fumo, figlio legittimo di padre e madre scopati dall'onnipotenza